Durante i tre mesi di vacanza svolgerai i tre esercizi che trovi nel corso di Geostoria su Classroom. Il fitness plan di Geostoria per le vacanze prevede tre esercizi che non potrai svolgere all'ultimo minuto il 9 settembre ma che dovrai spalmare lungo l'arco dei tre mesi di vacanza se parti da giugno o dei due mesi se inizierai da luglio. Gli esercizi riguardano sostanzialmente due argomenti, le origini di Roma tra leggenda e storia e la struttura della società romana delle origini. Esaminiamo il primo dei tre esercizi in cui dovrai analizzare gli elementi fondamentali del mito delle origini e della fondazione di Roma. Innanzitutto Prima di svolgere l'esercizio, dovrai guardare il video di 5 secondi, la storia romana periodizzazione e ricopiare la mappa sul quaderno. L'esercizio si articola in due parti, A e B. Nella parte A dovrai ricostruire la leggenda della fondazione e delle origini di Roma attraverso la visione di tre video relativi ai tre momenti in cui possono essere suddivisi gli eventi principali del mito. Per quel che riguarda il primo video, dovrai completare la tabella specificando per ciascuno dei personaggi menzionati chi è, che ruolo ha avuto nella fondazione e nelle origini di Roma. Per esempio, a proposito di Enea, potrai scrivere questo. È l'eroe troiano scampato all'incendio di troia al quale viene fatta risalire l'origine della stirpe che fondò roma quanto agli altri due video la fondazione della città e il popolamento della città il rapimento o ratto delle sabine dovrai rispondere ad alcune domande in base alle informazioni contenute nei video. Come avrai modo di scoprire la leggenda delle origini e della fondazione di Roma è il risultato della fusione di due nuclei leggendari, di due miti. Di quali miti si tratta e in che modo risultano intrecciati tra loro? Per rispondere alla domanda dovrai procedere in questo modo. Prima di tutto riguarda le informazioni che hai ricavato dai video, dalla tabella e dai questionari. Dopodiché dovrai selezionare opportunamente le informazioni per realizzare una mappa concettuale simile, non uguale, al modello qui proposto, arricchendola con immagini appropriate, se l'applicazione che userai lo consente. Nella mappa dovrà inserire un'altra informazione che ricaverai dalla visione del video Lara Pacis, l'altare della pace. L'informazione deve essere sostanzialmente la risposta a questa domanda. In che modo il monumentale altare della pace, voluto da Augusto alla fine del primo secolo a.C. per celebrare la pace ritrovata dopo 50 anni di guerre civili, si ricollega al mito di fondazione e delle origini di roma gli elementi di collegamento sono due le modalità di consegna della mappa concettuale sono sempre le stesse dovrai generare un file d'immagine o un pdf dipende dall'applicazione che userai e consegnarlo su classroom dopo averlo nominato in questo modo cognome trattino basso R leggenda. Puoi creare la mappa anche con l'applicazione per le presentazioni di Microsoft o di Google. Anche qui, dopo aver nominato il file nello stesso modo, lo caricherai su Classroom secondo la procedura consueta. <musica>